allora buonasera a tutti allora ecco un altro video a breve dagli altri ogni tanto esce così eh, vengo parlato più spesso altre volte vengo parlato meno spesso e questo è un caso in cui le cose si velocizzano no? stanno avvenendo una dopo l'altra e così ricevo messaggi uno dopo l'altro e, e mi incarico umilmente di portarveli questo messaggio riguarda Qualcosa di molto importante che sta accadendo a molte persone tra noi e che mi spinge veramente a una forte compassione. E cioè il risultato del marchio verde eh, che sta succedendo che tante persone tra di noi, molte di più, sempre ve lo dico, molte di più di quelle che ci vogliono far credere, si sono sospese eh, o licenziate o temporaneamente date per ammalate, insomma una di, di queste tante soluzioni per non sottostare a questo vile ricatto che voglio ricordare è un abominio storico, sarà ricordato nei libri di storia, contravviene dichiaratamente all'articolo 3 della nostra Costituzione che eh, impegna la Repubblica a rimuovere qualsiasi ostacolo fonte di discriminazione di origine sociale, politica, economica e quindi quale, maggiore discriminazione che l'uso di qualche roba eh, che si sa che è un, un, un escamotage visto che eh, ci sono le cure le cose funzionano e in ogni caso eh, questa roba è da indagarsi perché è sicuramente in una fase no di non usiamo la loro parola però di ricerca ecco quindi è un abuso Uh, Bello e buono che straccia la nostra Costituzione. Per non parlare del Regolamento europeo, che prevede chiaramente una clausola. Andatevela a cercare, lo stesso Regolamento a cui fa riferimento il decreto-legge in questione, prevede una clausola uh, espressa, espressa che vieta la discriminazione a causa di questi punturamenti vari ma chi se ne frega dicono i nostri governanti eh, l'italia è un luogo di sperimentazione sperimentiamo sugli italiani io dico che bello perché questo porta a noi per primi a esplorare strade veramente incredibili ma mi dispiace per coloro che stanno agendo come appunto agenti di questo eh, cambiamento imposto e sono inconsapevoli eh, attenzione Attenzione perché state giocando col fuoco. E poi io mi auguro, perché lo, sa lo sapete, che quello che io sostengo dentro di noi c'è sempre una piccola battaglia, se non un dialogo, una danza nei casi migliori tra, tra bianco e nero, tra bene e male, quindi tutti possono cambiare. E io sto spingendo affinché anche i più corrotti tra costoro... O più, più inconsapevoli, perché no, che ancora, diciamo, stanno credendo a questa narrazione favolistica del cambiamento in meglio e faremo un video appositamente su questo eh, grande reset per vedere eh, come mai arrivano tanti personaggi in vista a eh, sperare, a, a, diciamo, a propagandare questo grande reset come un beneficio futuro dell'umanità. Ma lo vedremo in un altro video. Intanto adesso basti ricordare che questo è un abominio quelli di voi che si sono sottratti all'abominio sono gli eroi del nostro tempo, sono gli eroi, e lo ribadisco, gli eroi del nostro tempo e a me spetta aiutarli, a me insieme a tante altre persone e vedremo infatti come. Vedremo come. Intanto cerchiamo di capire che cosa sta succedendo, perché la vostra, il vostro eroismo eh, adesso ha bisogno di passi ulteriori. Eh? cerchiamo di capire questo principio allora questo principio non è altro che la spiegazione in termini diciamo esoterici, cioè svelati eh, rispetto a quello che dice in maniera un po' più esoterica però in fondo nemmeno tanto eh, Berlick a malacoda nel video in questione che eh, si intitola Berlick il senso di colpa e l'invidia no? poi vi metterò sotto il link per andarvelo a vedere eh, se vi interessa però qua io spiegherò in maniera umana, quotidiana, diciamo, quello che Berlick racconta a malacoda in maniera un po' più sovrannaturale, diciamo. Allora, eh, forse il più grande male della nostra umanità è quell'egregora eh, mostruosa di infelicità, depressione, insoddisfazione, tristezza, rabbia e invidia che si è creata nell'arco del tempo sempre di più da, dall'inizio praticamente della storia di questo ciclo umano, quindi eh, più o meno dal 10.000 a.C. in avanti e perché si è creato tra, i tanti, tra le tante dinamiche, i tanti motivi, ci sta eh, la rinuncia alla propria vocazione. Ascoltate bene, la rinuncia alla propria vocazione, perché ogni essere umano, oltre a essere diciamo, un composto biologico, ospita delle componenti che vanno oltre. Mm? adesso eh, andatevi a cercare chi non, chi non conosce questo eh, non sarò io adesso a darvi queste indicazioni io chiamo il tutto spirito qualche volta anima ma molto spesso nelle dottrine esoteriche l'anima e lo spirito vengono distinte con delle, degli attributi specifici ma quello che ci interessa è questo la, slancio spirituale che l'essere umano ha per sua costituzione proprio per sua natura verso il compimento di una missione il compimento di una propria missione. Mm? Ma purtroppo, come dice Berlicche, eh, il, il diavallo ci ha messo lo zampino. Noi quello che faremo oggi è proprio diaballare il diavallo per l'ennesima volta, cioè gabbellare il diavolo, imbrogliare il diavolo, eh, ribaltando ciò che lui ha ribaltato. Cos'è che ha ribaltato? Piano piano ha convinto gli esseri umani ora questo sempre in narrazione lo dico però insomma gli esseri umani si sono convinti attraverso questa forza per tanti motivi che non, non entriamo nello specifico se no dovremmo fare veramente un trattato di antropologia e via dicendo ma si sono convinti gli esseri umani di non poter perseguire la propria missione o meglio una parte di loro L'ha fatto e continua a farlo, ma una grande maggioranza si è, è, stata, convinta, si è, convinta, è stata convinta che eh, dovesse perseguire esclusivamente la necessità della sopravvivenza, il che è falso fin dalla nascita la narrazione ne parleremo questo anche in un altro video che vi ha raccontato l'uomo preistorico come soggetto spaventato eh, nei confronti della natura maligna cosa rafforzata anche da nostri filosofi infelici come, come leopardi ahimè insomma che io amo tantissimo per altri motivi ma questa parte della sua filosofia è, so che è starata hm? e questa natura maligna non lo è mai stata non lo è mai stata la riprova di tutto questo come vi dico sempre io ce se l'ho per l'esperienza non sono pensamenti luciferini non sono riflessioni ma c'è un'esperienza io ho vissuto eh, con degli indios eh, che erano proprio i rappresentanti di una condizione primitiva mm, non avevano luce non avevano nessun tipo di tecnologia capanne gonnellini piume e, e quello che la natura gli forniva bene questi, questi individui vivevano nel 90% del loro tempo giocando e facendo l'amore. Il resto, il 10% del loro tempo, era dedicato a ingegnarsi per eh, trovare da mettere da parte le cose da mangiare che diciamo appunto trovavano abbastanza facilmente eh, ingegnandosi, eh, giocare, fare l'amore e inventare cose, divertirsi inventando cose, semplici cose, eh, perché stiamo parlando di un livello proprio privo di tecnologia. Ebbene, questa è la verità, la grande menzogna è quella che vi hanno raccontato in una marea di film, in una marea di narrazioni, che l'uomo povero, povero uomo primitivo fosse terrorizzato dai lampi, dai fulmini, dalle tigri dei denti a sciabola, dagli animali che lo minacciavano, la, la, la sua vita era continuamente in pericolo. Questo è falso, non è assolutamente vero. Come a dire che un antilope dovesse vivere nel terrore. E facciamo un altro esempio. Pensate che le antilopi vivano nel terrore dei leoni che le attaccano? Assolutamente no, vivono felici e contente. Ogni tanto, nel ciclo della natura, alcune di loro devono perire, perché? Per permettere ai leoni anche di vivere. No? Ma non si vivono questa cosa con un'ansia e un'angoscia continua, assolutamente no. Innescano la paura e la fuga e la salvezza quando è il tempo e quando serve il momento in cui appare. appaiono le leonesse, ma prima e dopo sono assolutamente tranquilli e beati nel loro mondo. Quindi dobbiamo distruggere questa narrazione pessimistica che ci mette come poveri esseri disperati, perché questa è esattamente quella che ha dato origine, tra le tante cose, all'idea che noi dovremmo occuparci solo della nostra sopravvivenza, perché rischiamo di perdere la vita in continuazione. Questo non è reale. C'è una frase bellissima del Vangelo che ci racconta questo in maniera chiarissima, viene chiesto a Gesù proprio eh, ma signore di che vivremo se ti seguiamo eccetera e lui risponde sto un po' parafrasando ma la potete trovare eh, ma perché mi chiedete questo che forse gli uccelli chiedono al signore come, come vivranno eccetera eccetera voi siete ben più degli uccelli pensate forse che il buon Dio non vi darà da mangiare di che da mangiare di che da vestire? E con questa frase chiude il discorso, facendo capire che la preoccupazione materialistica non è ciò che deve eh, attenere all'uomo spirituale. Mm? Ma nonostante ciò, la nostra società si è strutturata in questo senso per la maggioranza. Molti di voi che ho sentito in questi giorni eh, sono finiti involontariamente in questa stessa trappola, per cui la realtà è che hanno o lavori che non amano, o in secondo luogo posti e contesti dove esercita un lavoro che pure amano ma in un modo che non amano e lì sta la risposta di tutto avete fatto la prima mossa siete stati straordinari ed eroici ora bisogna continuare non dovete stare lì ad attendere di essere reintegrati, che succeda qualcosa, che il Green Pass venga abolito o, o, o qualche cosa che vi riporti nella condizione precedente. No, adesso è il tempo di fare il secondo passo. E il secondo passo è quello di domandarvi ma io amo quello che sto facendo, amo il mio lavoro. Bene, se la risposta è no, o anche se la risposta fosse io amo il mio lavoro ma il posto in cui lo faccio è tremendo, non mi piace dove lo faccio o come lo faccio, bene, adesso è il tempo del cambiamento totale. Dovete trovare il vostro lavoro, quello che amate, oppure il luogo e il modo per farlo nel modo in cui lo amate. Questo è quello che vi viene richiesto. Perché questo è quello che ha creato nel mondo la situazione che stiamo vivendo. La maggior parte delle persone fanno ciò che non dovrebbero fare e perciò sono tristi, sono depresse, arrabbiate e invidiose. E ogni volta che incontrano, e questo è quello che è successo a livelli istituzionali di corruzione, qualcuno che ha avuto la forza, il coraggio e la fortuna di fare qualcosa che ama e lo fa bene, esse... Fanno di tutto per distruggerlo. Questo è il leitmotiv di tutte le persone che hanno talento e sono oneste. Non ci sarà una persona che ha talento ed è onesta che potrà negare questa cosa. Avrà incontrato più persone invidiose, assetate di distruzione, della sua distruzione, che persone benevole. Questo perché la nostra società si è creata così, ma è tempo del cambiamento. E quindi voi che inconsapevolmente avete fatto parte di questa società facendo cose che non vi interessano, cose che non amate, cose per le quali non eravate venuti su questo mondo, adesso è il tempo di abbracciare pienamente questa situazione e ribaltare il diaballo del diavolo. Bene, eh, siete andati in sospensione, vi siete licenziati, siete, eh, vi siete dati per malati. Ora cercate qual è la vostra vocazione, il vostro lavoro. Ho il luogo e il modo per farlo in maniera veramente soddisfacente. Questo è quello che vi si chiede. In questo modo voi non solo scoprirete che siete aiutati in questo tempo e che lo Spirito vi sosterrà in questo cambiamento, ma voi continuerete a erodere questa egregora di invidia e di malattia interiore che l'essere umano ha creato nella sua infelicità la continuerete ad erodere finché non sarà così debole che verrà veramente divorata e scomparirà completamente ai nostri orizzonti. Dobbiamo ricreare un'umanità felice di esistere in cui ogni uomo e ogni donna perseguono quello che è la loro missione spirituale e materiale su questa terra ma per farlo noi per primi voi che avete avuto questa coscienza che vi siete illuminati avete detto no a questo ricatto abominevole ora dovete proseguire non state ad aspettare il reintegro, non state ad aspettare che accada qualcosa e Mr. drake improvvisamente si commuova non state ad aspettare questo ma bensì cambiate la vostra esistenza, trovate la vostra vocazione, sarete aiutati dallo Spirito, ma, ma, ma c'è un proverbio che racconta come avviene questo aiuto dello Spirito, un proverbio molto antico che dice aiutati che Dio ti aiuta. <ride> che vuol dire? In primis che dovete abbracciare questo cambiamento, in secondis che eh, ci sono delle condizioni proprio anche di semplice intelligenza sociale che vi devono aiutare, sulle quali interverrò anche io. Quali sono queste condizioni? Allora, nuova, un nuovo lavoro, una nuova occupazione, un nuovo contesto si trova nella socialità. No? <coughs> Lo troverete se vi darete la chance di cambiare non solo quindi le vostre aspirazioni, il vostro lavoro, il vostre, ma anche le vostre frequentazioni. Saranno altri esseri umani che vi daranno eh, la possibilità di cambiare la vostra vita, ma voi dovete rientrare nei gruppi, nei gruppi sociali dove questo è condiviso. Ecco il grande aiuto. Se prima ci capitava di frequentare in società eh, amici, contesti di cui non capivamo mai bene chi ci potesse veramente essere affine, <coughs> oppure, oppure no. E quindi a volte perdevamo tanto tempo in inutili serate. Beh, passate a chiacchierare, a bere cose, ma senza sostanze. Ora è molto semplice riconoscere le persone che ci sono affini, le persone che parlano lo nostro stesso linguaggio e sono le persone allineate con il rifiuto di questo abominio storico. Il rifiuto di questo abominio storico quindi dovete trovare gruppi di persone al, al limite anche crearli voi se siete persone così intraprendenti ma se no trovarli adesso io vi aiuterò nel come farlo questo gruppi di persone che in questo momento stanno rifiutando questa narrazione e stanno rifiutando questo ricatto abominevole lì troverete la socialità che vi permetterà che vi accada il miracolo di rivoluzionare la vostra vita dovete avere fede, coraggio e soprattutto agire. Allora come ho intenzione di aiutarvi io? Io ho intenzione di aiutarvi attraverso la, eh, proprio un aiuto pratico a trovare questi, questi che ho chiamato i gruppi di frequenze allineate. Eh, All'inizio ho pensato... Li faccio io. no? E, ma questo lo sapete ce ne sono già tanti. Io non ho un bisogno mio personale egoico di fare questi gruppi per cui lo farei solo per voi. Ma ce ne sono così tanti che mi sembra stupido eh, non unire invece queste cose. Ci sono i gruppi eh, di, di personaggi come Marco Guzzi, Scardovelli, eh, Gianluca Spina, eh, R2020, i fuochi di resistenza di R2020. Ora, io... Uh, questi non, non li conosco bene a fondo no e, e se dovessero uscirsene fuori come qualcuno in questo periodo a chiedere marchi verdi o cose di questo genere scartateli immediatamente quindi non è che io garantisco per loro però diciamo sulla sulla carta si presentano come gruppi di resistenza allineati di frequenze allineate a quello di cui vi sto parlando io bene io cercherò adesso metterò sotto un indirizzo telegram come un gruppo creato da me telegram cui eh, tutti quelli che vorranno si potranno iscrivere dentro ho chiesto a tutti i miei organizzatori che sono eh, dislocati in tutte le regioni del nord Italia qualcuna del centro e spero di trovare anche qualche ragione qual qualche regione del sud ho chiesto di dare sostegno ho chiesto loro di eh, in, diciamo proprio impegnarsi in questa azione per cui eh, su quei gruppi, alle persone che lo chiederanno, verranno postati dei riferimenti di tutti questi gruppi, di questi leader eh, spirituali, più o meno, eh, che eh, conducono, no, un, come noi, un percorso di crescita personale, consapevolezza e di opposizione a questo ricatto abominevole. Lì voi dovrete andare, bussare, frequentare e scegliere scegliere secondo affinità e lì il momento in cui troverete le vostre frequentazioni accadranno i miracoli e lì i vostri lavori si rivoluzioneranno dovete passare attraverso la socialità ricostruita ora vi ricordo e lo ripeterò all'ossessione questa cosa eh, la chiave che vi ho dato o meglio che è stata data a me e che io sto ripassando a voi per riconoscere la cartina a tornasole per riconoscere eh, i leader eh, che potete seguire e soprattutto in ogni caso il momento in cui avrete dei dubbi veramente riuscire a leggere l'operato delle persone la chiave è la compassione e eh, per rispondere al divertente commento di Stella Maris eh, su uno, uno dei miei ultimi video, il problema non è arrabbiarsi o non arrabbiarsi. Chi è compassionevole non è sempre sorridente, proprio per niente. E questo ce lo insegna il buon Gesù, che ha avuto dei bei momenti di rabbia e di indignazione molto forte e violenta nel Vangelo, ma è la proporzione. Se una persona è sempre arrabbiata, no, c'è qualcosa che non va. E se una persona è sempre sorridente, hmm, c'è qualcosa che non va. Ma la compassione non è essere sorridenti. La compassione è provare proprio le emozioni degli altri. Guardare un'altra persona e riuscire a percepire ciò che sta provando ed emozionarsi con lei e a volte anche al posto suo. Questa è la compassione. Allora invito tutti quanti voi a allenare questa qualità, che è la qualità che determinerà veramente l'uomo del futuro, e a riconoscerla negli altri, perché dove non vedrete questa qualità, dove non vedete questa qualità, bisogna stare attenti, bisogna stare molto attenti. La persona può essere un eccezionale ricercatore, una persona affascinante da sentire e, e con cui condividere, magari... Eh, eh, pensieri intellettuali ma non potete affidargli la vostra vita e il vostro spirito perché non ne è degno. Ecco un piccolo imprevisto familiare e, e andiamo a chiudere il nostro video ribadendo eh, tecnicamente cosa fare insomma io qua sotto posterò questo gruppo telegram che poi ci aiutere per due modi insomma fino adesso eh... <ride> io sopravvivo, ma sappiamo benissimo che, che non è affatto detto, quindi avere un gruppo Telegram di riferimento può essere interessante per me per poter continuare a comunicare con voi in ogni caso. Ma al di là di tutto, eh, lo renderemo operativo a partire da oggi con questo obiettivo, quindi tutte le persone che sia vogliono segnarsi per avere il gruppo con me, alternativa YouTube e Facebook, ma anche e soprattutto coloro che si trovano in questa situazione e eh, hanno bisogno di eh, un piccolo aiuto indicativo su dove trovare nuove forme di aggregazione che gli permettano attraverso queste frequenze allineate, eh, ribadisco dovete cercare gruppi di persone con le, con le frequenze allineate a voi, da, da loro, dal contatto con loro, dal vostro movimento in maniera eh, a volte veramente inaspettata, il nuovo per voi. E attraverso il nuovo che nascerà per voi, voi contribu contribuirete a dissolvere questa orripilante gregora di tristezza, depressione, invidia e rabbia che l'umanità ha creato su se stessa rinunciando a perseguire le proprie vocazioni sacre come esseri umani e esseri spirituali. Quindi il vostro compito è sì verso voi stessi, ma allo stesso tempo verso l'umanità tutta e vi ricordo ancora sappiate distinguere grazie alla compassione alimentate in voi la compassione e eh, distinguete eh, chi è in grado di guidarvi attraverso la sua capacità di compassione e questo è eh, il nostro compito ora e spero di potervi sostenere eh, di essere veramente di sostegno a voi perché questo è il mio compito adesso voglio dare sostegno a un'altra cosa recentemente ho incontrato l'amica, la nuova amica Marina Tonini eh, meravigliosa donna eh, con contatti altri e attraverso questi contatti altri eh, lei sta portando avanti adesso un messaggio molto importante eh, che è sulla sillaba eh, OM Um, eh, che è una sillaba sacra di un'età indefinibile, eh, forse uno dei primi suoni dell'uomo, una sillaba eh, di un potere veramente grande. Eh, lei sta invitando tutti quanti, perché questo gli è stato detto e questo lei riferisce, a sintonizzarsi sulla eh, sulla proprio recitazione di questo, anche se recitazione è un termine orribile in italiano, ma su, eh, sul, sul dire, eh, cantare eh, questa, questa sillaba meravigliosa perché ha il potere in questo momento di accelerare questo cambiamento. Quindi vi invito a farlo in continuazione, a farlo insieme, più insieme possibile, più in contemporanea possibile. E io ho lo strumento della eh, poesia, le sue vibrazioni sacre, ma questo, questo strumento è straordinario perché è veramente, veramente antico. Quindi un mio invito a praticare anche questa modalità. E vi, vi porto nel cuore davvero, vi porto nel cuore tutti, questo video è venuto come gesto di compassione verso persone che amo e che ho visto eh, coraggiose ma anche smarrite in questo momento, non lo siate, siamo insieme, creiamo rete, questo è il mio gesto per creare rete, vi voglio davvero bene.